vedere la correlazione mista quindi tra una variabile qualitativa e una quantitativa bisogna calcolare l'eta quadro per calcolarlo per vederlo e quindi andiamo a calcolarlo allora ho preso un esempio che stato sul libro e questo qua vuole vedere la correlazione tra la variabile maschio tra la variabile uh, sesso e età quindi una qualitativa e una quantitativa e eh, abbiamo fatto questa tabella tra maschio e femmina e abbiamo fatto i totali di colonna e di riga e il totale finale. Allora la prima cosa è verificare se c'è dipendenza dalla variabile età dal genere, quindi da y ad x, y sarebbero l'età e x il genere. E... Quindi di solito si mette sempre dalla y alla x e y è sempre quella dipendente e x quella indipendente perché ora poniamo x come indipendente e y come indipendente cioè al variare di y come varia x e Quindi noi la prima cosa è per verificare se, se c'è dipendenza bisogna calcolare la media delle y e la media totale delle y si fa 18 per 5 più 19 per 8 più 20 per 4 più 21 per 3 tutto fratto 20 infatti 18 per 5 più 19 per 8 per 20 per 4 eh? e fa 19,25 poi dobbiamo vedere la media di y quando x corrisponde a maschio Quando x uguale a m Quindi la media di y Quando x uguale a m Cioè questi casi E infatti si fa 18 per 4 19 per 5 20 per 2 21 per 1 Fratto 12 Perché il totale di questa riga è 12 Infatti 18 per 4 19 per 5 20 per 2 21 per 1 fatto 12 E fa 19 La media delle y Quando la x corrisponde a femmine, è questa riga qui, quindi si fa 18 per 1, 19 per 3, più 20 per 2, più 21 per 2, tutto fratto il totale che, della riga che è 8. Infatti 18 per 1, 19 per 3, più 20 per 2, più 21 per 2, fratto 8, ed esce questo risultato. Noi abbiamo verificato quindi che questo è diverso da questo che è diverso da questo, quindi questo è diverso da questo che è diverso da questo, sono tutti e tre diversi praticamente, e quindi non c'è dipendenza, non c'è dipendenza in media, e, e quindi bisogna andare a calcolare l'età, eh, l'età quadro che ora andiamo a calcolare. Allora, visto che non c'è dipendenza Bisogna calcolare la devianza between Allora, eh, senza scrivere le formule perché sennò ti impappini Te lo spiego a voce Devianza between Allora, io cioè qua provo a scrivere la formula a modo mio Perché è più comprensibile Perché se vedi sul libro è un po' difficile da capire La media di m di maschio Meno la media totale al quadrato per il tot di maschi più la media delle femmine meno la media totale la media totale sarebbe y, no? media di y al quadrato per tot di femmine, infatti ci esce la media dei maschi è 19 quindi 19 meno la media totale che è i, me, la media di y che è 19,25 al quadrato per il totale dei maschi maschi il totale è 12 infatti 12 più la media delle femmine meno la media totale che è questa al quadrato per il totale delle femmine che femmine 8 il totale di femmine e quindi è 1,84 poi bisogna calcolare la devianza totale di y in realtà bisogna cioè, il, uh, si, potrebbe fare, si potrebbe calcolare la devianza between, between poi la within si sommano e, il, e fa la devianza totale però visto che la devianza totale si calcola più facilmente di quella within facciamo direttamente la within e sarebbe il valore di y quindi y questo è 18 Meno la media di y che è 19,25 quindi 18 meno 19,25 al quadrato per il totale di quel valore di y quindi di 18 ce ne sono 5 quindi per 5 la stessa cosa qua 19 meno 19,25 al quadrato per il totale di 19 anni 8 questa cosa qua e ripetuto per tutti e quattro i casi 18, 19, 20, anni, 20, 21 anni 18, 19, 20, 21 anni tutti sommati esce 19,75 che tra l'altro la devianza within, within sarebbe la devianza totale meno la devianza between quindi sarebbe 19,75 meno 1,84 che fa 18 Circa. però a noi non ci serve saperlo ora cioè a noi ci serve la between e la, e la totale l'ultimo passaggio del calcolo è appunto calcolarsi eta quadro che sarebbe devianza between fratto devianza totale di y e quindi questo calcoliamo la devianza di, eh, della variabilità dal genere della variabilità del genere che sarebbe la eh, differenza between fratto totale la between 1,84 fratto la totale che è 19,75 esce 0,09 per ultimo. Il commento: questo commento è un po' più difficile degli altri. Diciamo perché, allora innanzitutto, l'eta quadro uguale a 0 significa indipendenza in media è da 4 a 1 dipendenza perfetta quindi i valori intermedi se è più vicino a 0 direi è quasi c'è cioè quasi indipendenza in media invece più vicino all'1 dice c'è quasi dipendenza perfetta però devi spiegare che praticamente quando c'è cioè, dipendenza perfetta significa che ogni valore di x equivale a un valore di y ogni x corrisponde uh, un valore di y infatti se c'è dipendenza perfetta noi qua ogni valore di x corrisponde a un valore di y quindi cioè, se, se uno ti dice se tipo qua fosse 0 5, 0, 0 no? significa che di maschi ci sono solo 19 anni quindi c'è dipendenza in media significa che l'essere maschio dipende, fa dipendere l'età e infatti chi è maschio per forza 19enne perché se abbiamo questo ovviamente non è un caso infatti non esce eh, Non esce dipendenza perfetta che sarebbe 1, esce, anzi esce vicino allo 0. Se fosse stato 1 significa che ci, ci sarebbe stato un solo 19enne magari e infatti... C'è dipendenza, cioè che se uno è maschio sicuramente è 19enne, magari femmina sarebbe stata ventenne, perché questo sarebbe stato 0010 e questo 0100. Quindi significa che c'è solamente un 19enne maschio e una sola ventenne femmina, cioè c'è dipendenza perfetta. Infatti, se ti danno una x, corrisponde un valore di y. Quindi se ti dicono maschio corrisponde a 19 anni, se ti dicono femmina corrisponde al 20 anni. E infatti qua ho scritto ogni valore di x corrisponde a un solo valore di y, cioè solamente uno, cioè eh, o è 19 enne o è 20 anni. Indipendenza in media, come in questo caso, significa che non puoi dire, cioè se uno ti dice maschio tu non puoi dire quanti anni c'ha? perché cioè, dirai più o meno, probabilmente sarà 19 enne perché più o meno così... La maggior parte sono 19 anni, però non puoi dire quanto è. Se sono sottico e femmina non puoi dire quanti anni ha, perché è, è varia tanto. Quindi, quindi c'è indipendenza.